E allora noi abbiamo questo secondo strumento che si chiama Enneagramma, che è una mappa che ci fa capire, ci fa consapevolizzare effettivamente che cos'è l'ego, si parla delle 9 personalità, quindi queste 9 grandi famiglie dove noi potremo ritrovarci, dove possiamo ritrovare un copione di vita, che non è il nostro, ma che abbiamo creato per superare questo senso di non ok, quindi abbiamo una serie di convinzioni che ci farebbero sentire ok. Enneagramma significa nove, quindi sono nove personalità che potremmo studiare, consapevolizzare per capire meglio il nostro copione, quindi questo film sbagliato che facciamo della nostra vita, di cui siamo assolutamente ehm, diciamo, rapiti all'interno di, di questo set, che non ha senso e possiamo capire anche tutti i film che fanno gli altri tutta questa grande commedia che in realtà ha soltanto, ehm, è soltanto fatta per un qualcosa che è ricevere amore okay? noi facciamo tutto questo per sentirci ok, per sentirsi accettati, per ricevere amore